Un'altra manifestazione ben riuscita, un'altra giornata di sport. Diciamo che l'AS di Rugby Salerno ha creato questa struttura perché eh, la presa che era un campo verde ha realizzato un campo da rugby, eh, le aspettative eh, erano addirittura minori rispetto a poi quella che sta diventando una realtà e soprattutto un punto di riferimento per la nostra città ma per, per tutta la provincia di Salerno. Speriamo che sempre più persone si avvicinino a questo sport, sempre più persone frequentino questo, questo campo da rugby. Speriamo sempre di più di trasferire soprattutto quella che è la mentalità del rugby. Perché per portare in avanti questo sport sconosciuto e più anche a San Severino? Beh, innanzitutto per i valori educativi che riteniamo da ex giocatori e appassionati siano assolutamente quasi unici tra tutti gli sport. Un semplice esempio: non troverete mai un giocatore di rugby per terra a lamentarsi come avviene nel calcio o fare finte o falli di simulazione. È molto difficile, se non è raro, proprio perché, nello spirito, anzi, viene ritenuto un offensivo anche nei riguardi dei compagni di squadra, una cosa del genere. Quindi uno sport completo. In che consiste appunto il gioco del rugby e come si eh, distanzia, si differi come differisce che dal che rugby, consiste? dal football In americano? Il, il, la... il problema è che nel uh, rugby si può passare la palla solo all'indietro, quindi ovviamente bisogna avanzare tutti insieme. Se bisogna passare la palla indietro bisogna necessariamente avanzare tutti insieme, altrimenti si perde terreno. Rispetto al football americano ci sono delle precise regole, non si può uh, uh, gettare a terra l'avversario se non quando ha la palla e solo in un determinato modo. Cioè non è possibile la presa al collo, non è possibile dare un cazzotto, insomma eh, c'è il cosiddetto placcaggio che è normato da precise regole. E quindi è uno sport anche che insegna il rispetto per l'avversario? Soprattutto dell'avversario, rispetto dei compagni di squadra che è un tutt'uno in effetti e del resto c'è la conclusione del, del, alla fine dei due tempi nel terzo tempo che è un, un, un terzo tempo dove si, si mangia e si beve tutti insieme, uh, entrambe le squadre, quindi per annullare le differenze che possono essere oh, discrezzi, tutto si viene dimenticato, tutto si deve lasciare sul campo di quello che è. Un'attività quindi ludica molto diciamo, adatta ai bambini e ai loro genitori. E Per quanto riguarda il torneo di stasera 6 aprile, il torneo Fair Play Mazzagalli, cosa dice? Eh, il torneo è per ricordare un, uh, un giocatore ex allenatore e anche arbitro di rugby, B. Ehm, è stato organizzato da un comitato di amici di, di Mazzagalli che hanno chiesto a noi di ospitare l'evento e noi ben, ben volentieri lo facciamo, anche perché è dedicato ai bambini, a tutte le classi eh, di età, dagli under 6 fino agli under 12, perché diciamo, la particolarità del, con, di questo posto è che innanzitutto vogliamo far crescere il rugby dal basso, dai bambini, perché vogliamo che attecchisca a livello delle prime fasce di età. Voi siete operativi con la sua eh, squadra, con il suo team SIN dal 2018 giugno 2018 e avete anche molte sì, attività, ehm. sì, eh, avete anche defibrillatori, eh, il siete il cardioprotetti. Campo è, il campo è, è cardioprotetto, e ovviamente c'è necessariamente l'assistenza medica per ogni evento, quindi da questo punto di vista siamo al, al sicuro. Un'ultima domanda, eh, che cosa può offrire ed offre in realtà già adesso il rugby rispetto al calcio che è più famoso senza voler parlare male di nessuno? Che cosa può offrire? Bah, forse in uno spirito di, senza interessi che non siano quelli di, di voler crescere e voler diventare uh, veri anche uomini e cittadini, per, per così dire, è uno sport che deve formare la persona innanzitutto, al di là di chi è bravo o chi è meno bravo. Uh, come uh, giudica lo sport del rugby e quali, mh, quali iniziative attua la sua federazione a livello regionale Campania? Che cosa si occupa, che cosa fa uh, se ci sono delle iniziative, delle manifestazioni sportive e non solo? Allora la FIR ha un duplice compito, quello di organizzazione di attività, quindi noi organizziamo i campionati di serie C, le attività giovanili under 18, under 16, under 14, le attività di mini rugby. E poi abbiamo una finalità promozionale, che è quella di aiutare e sostenere le società nelle iniziative come queste, che sono iniziative di, di diffusione, e di promozione del rugby e dei valori del rugby. Diamo un supporto tecnico sostanzialmente attraverso tutta una struttura tecnica regionale e diamo anche delle attività di indirizzo nel cercare di aiutare le società a organizzare sempre al meglio quelle che sono le loro attività. Dal punto di vista economico e finanziario, appunto come vi finanziate? Che cosa, ehm, ci, che, I fondi si sono stati stornati? Se c'è un'iniziativa un, un, un particolare per cui recuperare appunto fo, soldi, fondi? Allora, eh, Le società sostanzialmente si finanziano attraverso due estremamente fondamentali. Una è eh, la sponsorizzazione, quindi eh, la captazione di società commerciali che fanno attività di promozione sul territorio e l'altro è quello dell'autotesseramento, cioè voglio dire i eh, genitori dei ragazzi alimentano l'associazione attraverso delle donazioni volontarie. È chiaro che eh, la crescita di una società passa anche attraverso quelle che sono le disponibilità finanziarie di una società e quindi avere anche delle aziende, anche piccole, che possano stare eh, vicino a queste associazioni che tanto si prodigano per i ragazzi, significa dare a loro la possibilità di eh, fare sempre di più e fare sempre meglio, organizzare sempre iniziative più importanti e diciamo sempre con una maggiore valenza, sempre per il benessere dei ragazzi. Le istituzioni vi aiutano da questo punto di vista o no? Noi come federazione siamo istituzione, diciamo che il discorso non è univoco in tutta Italia, ci sono uh, situazioni in cui uh, le amministrazioni locali sono vicine alle società diciamo, che praticano i regui e Situazioni come la nostra dove invece non abbiamo um, un interesse particolare da parte delle amministrazioni locali a livello di finanziamento, aiuti economici, finanziamento di attività per quanto riguarda le società sportive che, che praticano il regno. In particolare per quanto riguarda il territorio salernitano tutte le società si autofinanziano o attraverso appunto, come dicevo, la sponsorizzazione o attraverso il versamento degli associati e volontari. Per quanto riguarda eh, la, il contest di stasera, cosa vi aspetta? Cosa si aspetta lei? Allora, eh, quello che mi aspettavo è quello che ho trovato. Tanti bambini che hanno tanta voglia di giocare, tanti educatori, perché qua parliamo non di allenatori, ma di educatori. Tanti educatori che si divertono insieme ai bambini, che cercano di, anche di cacciare il meglio eh, dal, dai loro piccoli atleti e soprattutto tanta voglia di stare insieme, di partecipare, di vivere un pomeriggio in armonia insieme a genitori, bambini, educatori che vengono da altre città e che ovviamente vengono qua per passare una bella giornata di sport. Uh, di cosa si tratta? Cosa tratta questo torneo? Uh, che cosa significa il gioco facile, gentile, ferro appunto? Dunque, eh, il torneo per le categorie da, che vanno dall'UnderStella al 12 in realtà eh, è un rugby molto soft, eh, deve semplicemente insegnare ai ragazzi a stare insieme, a socializzare e a divertirsi in mezzo al campo, quindi vuol dire semplicemente giochiamo per divertirci. Cosa si augura per il futuro del rugby a San Severino, Nacionatide e dell'AS di Salerno in genere? Beh, eh, Più che augurarmi spero di poter essere eh, parte attiva per riuscire a creare un movimento reggistico che abbia dei progetti e delle prospettive. Per il momento eh, siamo partiti da pochi mesi, abbiamo ottimi risultati grazie anche all'ingresso nelle scuole, in alcune scuole di San Severino, i ragazzini che sono sui nostri campi giocano da tre o quattro mesi non di più, eh, si stanno divertendo e noi siamo contenti di questo. Ecco, a proposito delle scuole, ci illustri il suo progetto? Che cosa intende attuare? Ci saranno degli operatori che andranno a parlare con i ragazzi, con i bambini? Allora, noi abbiamo presentato presso il secondo circolo un progetto che ci ha permesso di far avvicinare al rugby i ragazzi, abbiamo proposto l'ingresso di istruttori qualificati nelle palestre e abbiamo avuto un'adesione di oltre 200 ragazzi quindi in questo momento noi siamo, siamo entrati in contatto con oltre 200 ragazzini di età che va dai 5 ai 10-11 anni i quali hanno per la prima volta visto un pallone da rugby e hanno avvicinato la disciplina e si stanno divertendo contiamo di replicare l'anno prossimo aumentando ovviamente il numero delle scuole e quindi il numero dei ragazzi che si avvicinano al rugby. Vuole dire qualcosa, vuole chiedere, vuole fare un appello alle istituzioni locali e non? Allora più che un appello è un'incitazione alle famiglie alle famiglie a far avvicinare a sport, a sport sani, a sport puliti i propri figli perché ogni ragazzino che calca un campo di qualsiasi disciplina sportiva è un ragazzino in meno per la strada è un ragazzino in meno eh, soggetto alle insidie eh, che ben conosciamo per cui l'unico appello che mi sento di fare è quello di cercare di far avvicinare quanto più possibile i ragazzi allo sport perché alla fine si divertono non c'è bisogno di vincere o di fare chissà quali grandi carriere, l'importante è divertirsi e stare con gli amici L'ultima domanda, eh, lei perde eh toglie e sottrae del tempo alla famiglia anche alle famiglie dei ragazzini, dei bambini che giocano? E beh certo, alla mia famiglia soprattutto, che devo ringraziare perché mi sopporta, ma è chiaro che anche tutte le famiglie dei ragazzi che vengono sui campi eh, danno tanto tempo e è un impegno oneroso, è un impegno che eh, comunque i genitori sostengono con piacere e questa è l'unica nostra grande consolazione. Vabbè, dai. Vabbè, ne è. Sau. Prova, ragazzi. Cavolo. Ehi, Mattia, vabbè. Vabbè, Vai, dai, sono dietro? Vai, dai! Vai, dai! Vai, Vai, Vai, Vai, dai! Vai, Vai, dai! Vai, dai! Vai, dai! Vai, dai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! No, dai, via, via! Via, via! via. Fuori, fuori! Chi c'è fuori? fuori? La meta è qua! Fuori. Fuori. È qua. Fuori. Pensato, Inizio, è buona, ok, fuori, scusami! La palla parla loro! Minia, oh, non è meta! Minia! Minia, siamo troppo dietro! Staviamo un po'! Ma dove stai? Ma Vai una morte per te. Oh, oh, ma sei il piacevole? il Oh, la oh no! Non mi ricordo che. Non mi ricordo che. Non mi mi ricordo che. Non mi Lasciare il potere a terra! Lasciare il potere a terra! Lasciare il potere a noi! Lasciare via, abbiamo! la camera, le vattene a prendere vuole tu un gruppo non siamo tu vattene a dire no ma che bello stai guardando la palla state guardando li abbiamo il topallo vai vai spetta E pagare due? Andate Andate Andate Va bene! vabbè, vabbè, vabbè,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 네 <목소리나> <목소리나> 5, 5, 5 passi team, monster, 5, a uno 1 esce, 1 passare forza allora ognuno di fronte al suo avversario allora, quando parla uno va verso la giocatura parla più qua perché loro fanno. a loro si mettono? ognuno di dai partita a prendere Vai, va, va bene, vai, vai, vai, sì. vai, vai, vai, completo. vai, vai, vai, vai. con questa palla, vai, forza, sì. prendetevi la palla, prendetevi la palla, lascia, vai, No, non, non è che aspettate, facciamo aspettate, aspettate, aspettate, aspettate, aspettate, no aspettate, aspettate, aspettate, ho ah, la palla in mano a una delle due squadre e dovete poi fare la meta di là e poi dovete fare la meta dopo questa qua una volta che uscite fuori io vi chiamo fuori vi fermate e date la palla alla squadra belabria. ok? date la palla a me una volta che uscite adesso io do la palla a una delle due squadre No, no, è bravo. Non sei Charlie, veloce Gianni, cammine guardatevi, cammine gli spazi Gianni! vai prendetela, Prendete la palla vai, c'è troppo l'ho vai, Guardatevi da tutti, guardatevi da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, UGO! da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, guardavi da tutti, guardavi è un video no, no, no. di qua bambini no no no no no, no, no. Eh, Giulia esatto no, no. eh, su su su come facciamo un'altra guarda quel biondo oh la sai che quel biondo con Tosino ha no. già fatto il suo primo placcaggio forza benedetta e eh, va biccioni mezza ragazzina, sì. ah, sì, dai! Ragazzi. Luigi, vieni, vieni, Forza! la mia gioia pazza, ragazzi tutti quanti, steso, vai, steso, stendi tieniti sui tuoi compagni, vai, è, è più, è è più bello, è bello. È è bello, eh, ah, eh, così, mi mi così ragazzi, così,